Intanto. Benissimo, non ci manca niente. Siamo in diretta. Bene, allora intanto grazie ancora a tutti e grazie a Fausto per aver accettato. Grazie nostro... a voi, grazie molti a voi. E Io non dico molte parole, e lascio subito <ride> la... lo spazio a Roberto Musacchio che con noi ha organizzato questo incontro di redazione con, eh, con il tema. Eh, diciamo è abbastanza preciso siamo in una situazione di guerra come se ne esce però lascio subito a lui eh, la definizione la descrizione di questa dei temi che vogliamo affrontare con te Roberto grazie S sì, grazie Fausto di stare con noi grazie Era a te veroso, non solo per il piacere di averti ma anche perché io ho fatto un pezzo questa settimana che apre il numero di Transform che si intitola uh, Yalta 2.0 ed era francamente ispirato a te, nel senso che avevo seguito la tua intervista all'aria che tira e ho ripreso questa uh, parola un po' strana, se ne è discusso anche tra di noi. Yalta perché? Beh, Perché noi vogliamo discutere della pace, non, non di come fare la guerra, ma di come fare la pace. E, e siccome diciamo, Yalta fu la preparazione anche della pace eh, mentre c'era ancora la seconda guerra mondiale, sappiamo che poi è stata anche una spartizione naturalmente, ma c'era un elemento fondamentale che era la nascita dell'ONU, un riconoscimento reciproco e diciamo anche dentro questa grande alleanza tra democrazia e comunismo eh, contro il delirio nazifascismo. Adesso abbiamo chiaro molte cose, l'abbiamo provato a dire naturalmente contro la guerra di Putin, ma anche contro l'allargamento della Nato, e come trasforo abbiamo detto, sono 30 anni che si è usciti dall'89, è cambiato tutto, ma non c'è stato mai un momento in cui si cercasse di rifare il punto, di ricostruire un nuovo um, ordine condiviso, anche una storia condivisa. Si va, eh, lo vediamo anche adesso durante questi giorni un po' assurdi che viviamo, le ricostruzioni le, le, eh, del passato, oltre che del presente, sono tutte... Eh, opinabili, tutte eh, diciamo confuse per usare un termine gentile rispetto a quello che era diciamo anche un pensiero che un tempo era condiviso e quindi come si fa la pace? Eh, serve un grande momento mondiale per costruire la pace visto che il problema eh, si è dimostrato è mondiale e quindi vorremmo discutere di questo dare questo contributo e questo è quello che ti chiedo Fausto grazie allora. intanto, grazie e la questione si presenta secondo me, molto difficile perché eh, hai sempre l'aria di dire delle cose che tuttavia sono fuori gioco. Cioè questa, questa condizione che chiamo di impotenza eh, rende tutto particolarmente difficile. Nell'ultimo eh, nell grande movimento eh, pacifista quello che uscì dalla costola del movimento altermondista e che portò 100 milioni di persone sulle piazze del mondo, è stato detto poi, è un atto di generosità nel confronto del movimento, ma insomma, che quella era la seconda potenza mondiale. Adesso non sindacchiamo se era opportuno o no quella definizione e tuttavia parlava di una potenza né economica, né militare, né statuale, ma una, una potenza che camminava su due gambe. La prima, un pensiero politico autonomo, quello che appunto abbiamo chiamato altramondista. La seconda, un movimento di massa, un grande movimento di massa con il protagonismo di una nuova generazione che entrava sulla scena. Ecco, io partirei da qui. Eh, io penso che noi siamo di fronte a un vertiginoso vuoto della politica, in particolare della grande politica. Lo, lo siamo sia su scala mondiale che all'interno dei diversi paesi. L'assenza della grande politica. E questo vuoto è stato occupato con, con tutti i materiali, con tanti materiali, ma nessuno dei quali pregevole, Nessuno. E allora ha ragione, Roberto, in fondo, a rammemorare Ialta. Perché Ialta, in ogni caso, simboligliò la grande politica. La grande politica dei protagonisti statuali, sì, certo, vero. Però segnati... Da una lotta vittoriosa, quella contro il nazifascismo, che avviava, sì, si può dirlo, insomma, una nuova epoca. Pensiamo alla Costituzione italiana, cioè, senza questa idea di nuova epoca, tu, un articolo come quello dell'11 non lo scriveresti mai, ripudia la guerra. Non, eh, infatti, i, i vecchi che erano presenti eh, nell'Assemblea Costituente che venivano dalla commissione prefascista furono gli unici che si, si stupirono e si lamentarono contro chi aveva usato usare questa parola, ripudia la guerra, che veniva considerata allora da quei vecchi come dai giovani di oggi, i giovani che, dei capi di Stato naturalmente, come parte della politica. Cioè la guerra, secondo il classico, come la, polit la politica che prosegue con altre armi. Questa, questa frase è una fase secondo me che dobbiamo ripudiare come la guerra la guerra è la morte della politica, non è la prosecuzione con altri mezzi è il fallimento, e la morte della politica, viene sostituita specie in questa fase di, dalla guerra perché specie in questa fase perché ogni raffronto con la guerra con la seconda guerra mondiale che sento fare anche a proposito dell'invio delle armi è francamente del tutto fu avviante e inconsistente quella era una, una guerra in cui un'alleanza tra le forze tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica si pose il problema di sconfiggere quello che è stato chiamato il male assoluto cioè il nazismo una guerra insomma mondiale a fortissima carica ideologica noi oggi non siamo di fronte a questo, malgrado ci sono troppi interventisti democratici che vorrebbero trasformarla così, in una guerra ideologica tra, entraghime, il mondo libero e le società autoritarie. Non è questo. questo è, una, è, una, è una copertura ideologica. È curioso questo fatto, eh? Che, che molti di quelli che sono, hanno dato diciamo, la parte più importante della loro vita politica a combattere l'ideologia, a dire che il mondo liberato dall'ideologia sarebbe stato un bel mondo, scoprono oggi la più dura dell'ideologia, inventando una guerra che esiste come tale, ma non esiste come la dichiarano loro, cioè la guerra dei paesi liberi contro i paesi autoritari. Questa cosa è del tutto una sovrastruttura ideologica portatore di danni inenarrabili. Allora, c'è uno specifico di cui adesso però sollecitato da, dal mio amico Roberto non, non parlo, che è lo specifico di questa guerra, una volta diciamo depurata da ciò che gli si vorrebbe mettere sopra, che è una guerra di potenza della, della Russia di Putin contro l'Ucraina. Una guerra prepotentemente di potenza in un tempo in cui sulla sconfitta della politica con un balzo di tigre loro, non nostri, dei nostri avversari, si è tornati non alla Seconda Guerra Mondiale, ma prima della prima guerra mondiale, cioè prima dell'ascesa del movimento operaio e delle conquiste democratiche, e della nuove culture, in particolare, lontanissimi da quel Secondo Dopoguerra di cui abbiamo parlato, in cui si affermò l'idea della coesistenza e della pace. Ritorna prima della Prima Guerra Mondiale perché sul vuoto della politica rinascono i fantasmi terribili dei nazionalismi e dello spirito di potenza. Due sono, mettono a rischio oggi la convivenza pacifica dei popoli e sono il nazionalismo che può riemergere, cioè la rivendicazione della propria nazione contro un'altra non insieme a un'altra, contro un'altra e lo spirito di potenza di cui si impadroniscono grandi stati questa tenaia strangola la pace e produce il terreno della guerra allora c'è un terreno immediato che, che si può riassumere nella forma, anche per poter sorridere un po' in questi momenti tragici di nuovo quasi con una civetteria cito un uomo di chiesa in questo caso invece che il papa e il cardinale parolini che dice la, la, la, la formula che secondo me è perfetta ed è semplice ma perfetta ed è evitare l'escalation mettere fine alla guerra trattare trattare trattare questo io penso dell'immediato dell'immediato e naturalmente la trattativa le devono fare eh, le rappresentanze politico-istituzionali dei paesi confliggenti, anzi del paese che occupa e di chi ha occupato, con il più presto possibile l'intervento di un mediatore autorevole che, per quanto si guardi in giro al mondo, anche distrattamente non ci vuole molto a individuare. Nella Cina, per ragioni che inutile adesso indagare, basta? No, non basta. non basta. Non basta perché le ragioni che hanno portato a questa guerra, come abbiamo visto, Solo di, eh, di ordine, come dire, politico generale, cioè il vuoto della politica, che ha prodotto due, adesso finisco subito, ho già rubato troppo tempo in questa risposta: due elementi caratteristici della nuova fase, entrambi aggressivi. Il primo, su scala mondiale, l'ingovernabilità e l'instabilità, cioè non c'è ci, ci accordo che tenga, la NATO è una ridotta a una caricatura di se stessa. E nessuno dei protagonisti in campo è in grado di suscitare un dialogo con un altro protagonista per costruire l'accordo e la pace. E quindi siamo in una condizione di instabilità e di incertezza permanente che può sempre precipitare nella guerra. Adesso non vorrei essere eh, troppo di, di, di però scusate, abbiamo vissuto le guerre in tutti questi ultimi dieci anni, ce ne, adesso ce ne siamo colpiti perché è vicinissima a noi, in questo centro dell'Europa, perché quando accade nel centro dell'Africa, francamente, sono notizie di cronaca, e anche lì muoiono i bambini, le donne bombardano gli ospedali, ma insomma, non siamo così coinvolti. Ecco, non ne siamo così coinvolti. Ma il mondo è questo. Del resto, nuova citazione, sempre con un sorriso, il pontefice ha detto, terza guerra mondiale a pezzi. Questo è uno dei pezzi della terza guerra mondiale. Perciò la metafora di alta è interessante. Non naturalmente, come tutte le metafore, adesso uno non va preso sul serio nel senso di un ricalco, ma va preso sul serio come idea di possibilità, cioè della costruzione di un accordo di pace sovranazionale, multinazionale, a vocazione tendenzialmente mondiale, Intanto però parte da, da questo drammatico conflitto per allargare l'intesa. E allora per arrivare all'Europa, io quando penso a diciamo, una nuova Yalta, penso anche a uno spirito diciamo, simile e diverso. Simile perché dovrebbe ridefinire le aree che questa volta non dall'esterno, ma a partire dai, dai primi coinvolti, si definiscono come aree di influenza, la seconda è perché li concorrono tutti. Allora, la prima cosa da fare è, secondo me, dismettere l'atteggiamento che, eh, che dopo l'intesa promessa a Gorbaciov sulla non estensione della Nato nell'Europa dell'Est, che non c'entra niente con, con le missioni nell'Europa comunitaria, sto parlando della Nato, è stata tradita perché quella assicurazione che era stata data al, al Gorbachev è stata diciamo, sostituita da una politica espansiva della NATO E il punto che mi colpisce è che è stata dismessa nell'Europa politica l'idea che la Russia è una parte dell'Europa. Questa mi, mi, mi colpisce molto. Cioè l'ultimo leader politico di questa parte dell'Europa che ha concepito l'Europa come storicamente figlia della sua grande storia è De Gaulle, quando disse l'Europa va dall'Atlantico agli Urali. Se l'Europa va dall'Atlantico agli Urali, nei confronti della Russia andava fatta. Va fatta, andrebbe fatta una politica di cooperazione per la costruzione di una più larga unità, seppur nella differenza. Dunque, questa nuova Ialta dovrebbe appunto intervenire in Europa per fare un'operazione di argine immediato alla guerra e eh, dire che so io, questo paese, questo, perché l'Ucraina, eh, può benissimo far parte della comunità europea, se ci fa parte della Polonia perché no, ma non può far parte della Nato, perché, perché no? Perché non può avere la Nato la propensione a un accerchiamento fisico della Russia per questo. E qui bisogna in qualche modo riscoprire la nozione di neutralità. La nozione di neutralità non è negli archivi, è una necessità dell'oggi per poter appunto ristabilire ho finito, un processo di cooperazione che... Che rimetta in moto un processo di Europa non separata. È inutile che ci raccontiamo, ma la Russia è l'Europa perché c'è Dostoevsky, eh, Tostoi, eccetera. La musica no, è, è parte dell'Europa perché è parte della nostra storia vivente. E dunque non dico che adesso, paradossalmente, una comunità europea che la comprendesse sarebbe meglio ma in ogni caso diciamo questa nuova realtà dovrebbe definire le basi della, della relazione tra l'Europa geografico storica e l'Europa politica in cui la Russia venga considerata come parte di quella geografico culturale anche se forse ancora anche per suo volere non di quella politica. Grazie. Nicoletta adesso per la seconda. Sì, allora eh, intanto anch'io ringrazio Fausto Bertinotti che è sempre utile ascoltare perché consente di capire meglio il, il presente. Mm, eh, volevo ritornare su due aspetti che tu hai citato. Il primo è quello dell'impotenza, cioè tu hai detto: eh, siamo in un periodo nel quale le nostre parole sono un po' fuori gioco e quindi viviamo un'impotenza di fondo. È vero, è un'impotenza che sentiamo tutti. Mi domando se non è magari a partire proprio da questa impotenza che noi dovremmo utilizzare questo tempo da impotenti per ragionare ulteriormente su quelli che sono degli aspetti eh, forse ancora non del tutto o quantomeno che avrebbero necessità di una risignificazione. E eh, mi riferisco a due aspetti, che fra l'altro il movimento femminista al quale bisognerebbe rivolgersi un tempo di guerra perché il femminismo conosce bene la violenza e le sue radici e ha saputo metterla eh, fortemente in discussione con argomenti eh, che, non sono, che non sono semplici, ma al contempo sono assolutamente necessari. Mi riferisco a due aspetti, eh, che appunto a mio avviso andrebbero ulteriormente risignificati: uno, lo citavi già tu, è il nazionalismo, l'altro è il militarismo. Perché questi due aspetti? Intanto perché il movimento femminista ha fatto di questi due aspetti uno, eh, due degli argomenti nel quale più approfondito e poi perché appunto come ebbe a dire anche Rosa Luxemburg il, il militarismo è stato ed è motore dello sviluppo eh, capitalista addirittura diventandone una malattia ma oggi il militarismo oltre ad avere le ricadute materiali che abbiamo ha anche una, una forte ricaduta simbolica sulla militarizzazione delle coscienze in parte questa cosa arriva anche dalla pandemia, badate bene, abbiamo avuto un generale dell'esercito che ha distribuito i vaccini. Eh. Quindi in qualche modo viene da lontano questa militarizzazione delle coscienze, però a me per esempio preoccupa e inquieta il fatto che molte compagne femministe, molti, eh, molti pacifisti, ho sentito per esempio Manconi, ma ho letto addirittura Vito Mancuso, un teologo che, che, che, cioè che leggo spesso, che sono d'accordo con l'intervento, eh, cioè con l'invio di armi in Ucraina. Allora comincio a pensare che la militarizzazione delle coscienze è più avanti di quanto, di quanto eh, temessimo o pensassimo. Forse su questo aspetto bisognerebbe ragionare. Secondo, vado velocemente, il nazionalismo. Il nazionalismo sta ritornando prepotentemente sulla scena e alcuni intellettuali femministe invitano a ehm, riconoscerne il carattere duale. Cioè il, il, il nazionalismo oggi ehm, si, si, si situa sulla linea del genere e su quella della razza o del colore o della provenienza. Intanto avete visto tutte queste immagini, è un nazionalismo che ri, riproduce i, i modelli classici del maschio e della femmina. La, la, la donna madre che scappa con i bambini, il maschio che va che a va lottare, per la patria a difendere la patria sul fronte è un vecchio cliché che pensavamo in parte anche quello superato e che invece ancora prepotentemente rimane l'altro e chiudo è sulla linea della, eh, della razza o del colore della pelle o della provenienza come preferite perché ci sono nazioni e nazioni si riconoscono i diritti dell'ucraina e non di quelli della palestina e ci sono profughi e profughi ci sono i profughi ucraini che vengono accolti da, dalla polonia in particolare ha sprombattuto, addirittura carovane che vanno a prenderli per portarli all'Occidente e ci sono profughi che vivono ancora eh, vicino alla Polonia nelle foreste. Ecco allora su questi aspetti forse bisognerebbe intanto riscoprire le, le, le, il, il pensiero femminista che tanto ha, mh, ha lavorato e poi magari ragionarci sopra perché... Se il nuovo IALTA deve essere, deve essere una IALTA davvero che rompa completamente con, eh, con il sistema capitalista e patriarcale, domandandosi magari se abbiamo ancora bisogno di confini e di eserciti. Pensi che possano essere argomenti sui quali sia il caso di ragionare? Come mi capita spesso, se io sono totalmente d'accordo con Nicoletta, quindi faccio un, diciamo anche un po' di fatica. Diciamo così, come i ciclisti. Allora lo stesso così il mio narciso si, così, come i ciclisti, si succhi, succhio la sua ruota, ecco, diciamo così. Allora, io penso che eh, in un momento drammatico come la guerra sia il caso di recuperare sempre con forza le culture critiche. Cioè, il pensiero critico. Io penso che cioè, eh, diciamo, la potenza che oggi ci manca sul terreno è proprio la potenza del pensiero critico. Allora, Nicoletta, secondo me, ha stra ragione, poi proverò a dire qualcosa su questo terreno, a ricordarci il, il lascito vivente del femminismo che costituisce una critica molto acuminata ai fantasmi, diciamo, che la guerra riporta in luce. E lei li ha citati. Io, ma su questo mi fermo subito, eh, direi che alla, alla stessa stregua va recuperata la cultura critica nei confronti del capitalismo, il pensiero critico nei confronti del capitalismo, cioè una cultura, di, diciamo, della lotta di classe. Il femminismo e la lotta di classe sono due culture da recuperare insieme, anche nella dialettica che hanno tra di loro, lo sappiamo, perché sono le, le, le, le capacità più fondamentali di critica proprio alla alle scaturigini prima della guerra alle e tu citavi giustamente Rosa Luxemburg che diciamo si impone sempre nei passaggi crisi e topici come una pensatrice geniale e straordinaria la sua critica al militarismo sembra scritta domani sembra scritta domani ed è proprio come tu dicevi o, o, no, no, non si ferma mai, ma in lei sempre è così, non si ferma mai al carattere unicamente fisico, ma c'è invece una connessione profonde, profondissima tra l'elemento strutturale, la riorganizzazione dell'economia prodotta dalla guerra e la mutazione delle coscienze. La militarizzazione è anche una mutazione delle coscienze e io penso che tu abbia assolutamente ragione a indicare oggi come una cultura emergente che viene, dalle di, che viene interamente dalle classi dirigenti che è la militarizzazione delle coscienze. E hai anche ragione, secondo me, a ricordare quel tanto che di questa propensione all'eccezione, all allo stato di emergenza, non dico appunto al contrario delle formula classiche, abbiamo vissuto nel tempo della crisi del Covid, non a caso della crisi. Ora abbiamo una crisi di altra natura, appunto, con le armi. E lasciami dire, ogni volta che mi viene la parola armi, mi viene proprio un po', come dire, da riflettere criticamente su di noi, su come non abbiamo espanso come obiettivo politico strategico il disarmo. A partire dal disarmo nucleare, la cui parola d'ordine ci avevano consegnato i nostri padri. Io vorrei adesso tante volte, si... perché ormai eh, insieme alla militarizzazione delle coscienze c'è il risorgere diffuso dell'anticomunismo che sottostà a questa militarizzazione, no? e si, si, si tende a, a cancellare totalmente, totalmente, que questo fatto è invece così importante che, che, che ti impone una sorveglianza critica nei confronti di quello che avviene dalle classi dirigenti. E questa volta le classi dirigenti ti hanno detto sostanzialmente ah, che noi siamo in guerra anche se non è vero. c'è cioè, la guerra ma non è vero che noi siamo in guerra. Il raffronto con la seconda guerra mondiale è totalmente infondato, totalmente. Non, non ci sono partigiani. C'è una guerra e c'è una resistenza contro l'oppressore. Non c'è non, non il quinto reggimento. E non ci sono i marchi e non ci sono i partigiani. Quindi questa diciamo militarizzazione obliqua e investe anche le coscienze va contrastata con forza. Nicoletta, però, permettimi, io per evitare una ritorsione che mi verrebbe Metterei fuori dal sacco della militarizzazione delle coscienze che c'è, che è fortissimo, basta guardare i grandi quotidiani che, che sembrano dei, dei bollettini di guerra. Eh? Lascerei fuori, come dire, persone come Mancuso, come Manconi, perché lo, lo dico, sai perché? Perché io sono anch'io stentato dalla ritorsione. No, non dico anch'io perché tu non lo fai Io, perché l'articolo di oggi di Manconi devo dire, posso dire così non vale niente, ma mi ha offeso perché tu devi dirmi a me come a tutti quelli che pensano che sia un errore grave aver inviato le armi perché mi devi dire che noi siamo il partito della sinistra antica, quella dell'eguaglianza che, che non voleva le libertà e che non si è quindi occupata del, de, de, de, come dire, delle carceri, del diverso. Perché me lo devi dire? Io, eh, non, lo sai che non è vero. Io sono, no, noi siamo contro l'invio delle armi perché è un'escalation della guerra. e non, Questa non è la sinistra antica. E quella sinistra antica, peraltro, in quella sinistra antica, si sono aperti, dei terreni, dei sentieri che hanno portato al femminismo, che hanno portato al, pacif al, al pacifismo, che hanno portato alle libertà individuali, vorrei dire, manco. ma ti sei accorto che questa che tu chiami sinistra antica ha condotto delle battaglie fino a portare una dichiarata persona che ha mutato soggettivamente il suo sesso in Parlamento? Ma, ti sei... ma come? E si chiamavano comunisti quelli lì, sai? quelli che hanno portato la voce della, della diversità sessuale in Parlamento contro opinioni corrette. Perché allora? Beh, discuti da pari a pari. Tu sei per il disarmo. Io non ti dico, ecco, ringrazio Nicoletta per avermi consentito, io non ti dico che tu sei dentro la militarizzazione delle coscienze che c'è e è potentissima. Però tu non puoi permetterti, per trovare una giustificazione a questo tuo atto, ad accusare chi è contrario di un atteggiamento politico da cui semmai sono stati, semmai è stata una parte del suo mondo, sono usciti con grande forza. Con grande forza e con un'esperienza straordinaria. Ma un però, ritorno sulla cosa di Nicoletta, perché ha ragione totalmente. La connessione tra la guerra e le regressioni culturali e ideologiche è potentissima basterebbe prendersi un quotidiano oggi, parliamo nome e cognome la Repubblica, o il Corriere della Sera più ancora la Repubblica, leggiamo degli articoli e davvero sembriamo un paese in guerra perché non c'è nessuna articolazione del discorso e c'è tanta propaganda e anche tanta propaganda tanta propaganda che io capisco nei ceceni, cecini scusate che io capisco, nei parti contendenti, eh? li capisco, la propaganda, perché è un'arma un di guerra, in in guerra, ma non è tollerabile la propaganda da parte di chi in guerra non è e che avrebbe il dovere di una conoscenza critica dei fatti anche per alimentare una soluzione del conflitto. Ultimissima, è vero che il militarismo e il nazionalismo puntano a riprodurre il peggiore dei modelli del rapporto tra uomo e donna, anzi tra maschio e femmina. Ed è proprio la, la, la, la riscoperta come nelle viscere, appunto per questo dico fantasmi, di ciò che avevamo abrogato. È, è, il, maschio, com, è il maschio combattente, è, dire, è il maschio che sa uccidere, è, è, mentre la donna con il bambino è costretta alla fuga. È costretta alla resa e o alla fuga. Eh? Che, che, che è diciamo, il contrario di quello che qui, davvero, il femminismo potentemente ha messo in discussione radicalmente. Se quello che sto messo in discussione così radicalmente dal femminismo e da tanta parte dell'opinione del movimento operaio e democratica, in, in conseguenza di questa contaminazione positiva operata dal femminismo, ora. La regressione è veramente enorme, ma allora vorrei dire a tutti coloro che non se la sentono di pensare che la guerra debba proseguire, che per farlo bisogna stare da una parte sola, da una pa dalla parte della pace e non individuare dentro il grande campo della pace nemici solo perché tu hai riscoperto l'ideologia che avevi loro negato. Grazie Pasta. Grazie a te, grazie a Nicolai. Franco. <ride> Franco. Eh, sì, io volevo riprendere, tu hai richiamato i due movimenti paralleli dell'inizio del millennio, no? che sono quello alter mondialista e quello contro la pace, due movimenti contro la guerra, sì, eh, scusa, contro la guerra. Eh, due movimenti che sono stati sconfitti che avevano, credo correttamente, non dato le soluzioni, ma quantomeno segnalato che in quel processo di globalizzazione economica e di imposizione militare di un ordine unico, eh, c'erano dei problemi e ci sarebbero stati dei problemi che sarebbero ingigantiti e credo che una qualche misura anche di vicenda di tutti i giorni ci dicano quello. Ora, il problema però che eh, differenzia la situazione attuale ci crea che mai una difficoltà non facile, è che allora, come dire, che lo scontro basso, come si dice, basso contro alto, cioè movimenti di popolo che eh, si contrapponevano a un unico potere, perché ricordiamo che a Genova il G8 comprendeva Putin. e In questo momento eh, è più complesso perché l'alto si è diviso e si contrappone. E sono d'accordo che eh, diciamo, la contrapposizione mondo libero-autoritari è una contrapposizione fasulla. Ci ha trovato Biden, ha fatto anche la sua conferenza che è stata no, negli Stati Uniti, ma è, è, è un tentativo di mettere una vernice su un, un muro che crolla di su. Ecco, però questa eh, rottura che c'è comunque nell'alto, cioè fra i poteri, fra gli stati. Eh, fra le articolazioni eh, di, di relazioni di stati eh, rischia di farci risupiare dentro una eh, bipolarizzazione di campi e nessuno dei quali in realtà può essere il nostro eh, quindi di, di, di essere incabbiato di farsi incabbiare eh, in modo subalterno dentro l'uno o dentro l'altro questo secondo me è un elemento anche di mutamento rispetto solo a 10-20 anni fa, e rispetto al quale uh, bisogna capire meglio, credo, come, eh, come ci stiamo e come imponiamo una soggettività non subalterna a nessuna delle due parti. Grazie, Franco. Bel tè, bel tè. Grazie per queste conversazioni, perché da, da, da tutte le vostre cose escono delle, dei suggerimenti, delle, delle linee di ricerca che io credo molto molto utili. Provo a rispondere alla tua domanda. Allora io, io penso, provo a dirla anche se è difficile da, da, diciamo, da elaborare, io penso che i due movimenti che tu hai citato dell'inizio del secolo, quello altermandista e quello pacifista, eh, stavano in una fase di transizione. Hm? In che senso di transizione? Che il movimento operaio del Novecento aveva perso, con il fallimento ad est e la sconfitta ad ovest, e il capitalismo stava operando la sua gigantesca rivoluzione capitalistica e straordinaria. Ma eravamo ancora in una fase di passaggio. Quei due movimenti che tu hai citato, sia quello altermondista che quello pacifista, erano segnati, segnati, non vuol dire proprio segnati in termini egemonici, no, segnati nel senso di attraversati dalle culture anticapitalistiche che erano eredità del Novecento. A Porto Allegre si sentiva benissimo il timbro di una risorgente di una critica complessiva al, capitali al nuovo capitalismo che si stava fermando. E nel pacifismo dei, dei, dei 100.000, dei 100 milioni, la, la, la critica, la connessione, anche perché la guerra la esercitavano direttamente gli Stati Uniti d'America, tra il capitalismo e la guerra, tanto che, tanto che si parlò della, di una guerra permanente, come se il capitalismo finanziario globale avesse necessità sopravvivere della guerra, non lo ricordate, la spirale guerra, terrorismo guerra e la teorizzazione della guerra come esportazione della democrazia, che occupò una fase, eh? Eh, aveva questa caratterizzazione. Oggi non siamo più nella transizione, secondo me. Siamo nella sostanziale cancellazione a livello delle grandi organizzazioni di pensiero delle culture del movimento per. Ed è questo che rende tutto difficile. Cioè, Noi, noi sappiamo, noi, noi che veniamo da questa storia, connettere la lotta per la pace contro la guerra alla lotta di classe. Nicolette ci ricordava la connessione con il femminismo. Ma la lotta di classe, che naturalmente si esercita, non è più teorizzata nello spazio della politica né concepita nello spazio della politica e dunque la difficoltà è veramente molto grande io però penso per questo penso al valore di, del, del neutralismo per l'Europa e, e del valore del pacifismo perché ci consente questo né né che io so che è molto deplorato perché può segnare, come dire, un'indifferenza o un'equidistanza, che è una stupidaccia, non è un'equidistanza. In questo momento, a me pare che è evidente che c'è una critica prioritaria alla politica di Putin perché è quella che ha scatenato la guerra. Non c'è dubbio, secondo me. C'è una gerarchia, diciamo così, che tuttavia ha la colpa anche di oscurare le gravi responsabilità della Nato e della comunità Europea. Per tutte le politiche. È così evidente che tutti gli ambasciatori del realismo diplomatico, diciamo da, mi fa fatica citarlo, cioè il ricordo di Allende, ma insomma da Kissinger agli ambasciatori italiani del periodo d'oro della diplomazia italiana, cioè Sergio Romano, Vattani, Sessa, eccetera, sono tutti critici in maniera netta nei confronti della politica della Nato nei confronti della Russia. Tutti. Quindi diciamo così oggi questo lato della questione mi pare dovrebbe essere portato avanti con grande forza. Ma tu dicevi eh, il punto è che si sono diversificati i potenti, è vero. Cioè i potenti del mondo che prima sembravano essere inchiusi nel campo della politica imperiale degli Stati Uniti d'America, oggi invece sono, si esprimono in diverse, diciamo così, lo sviluppo e la crisi della globalizzazione capitalistica in diverse potenze di area che, proprio, che pretendono di diventare, di essere potenze mondiali. Allora, io penso che noi dobbiamo essere di esercitare il pacifismo, insomma, noi è un noi è troppo, troppo ingigantito. Ma esercitare una duplice critica è diversa, è di diversa natura. Io penso che la, la politica di la, la, la Russia di Putin debba essere criticata radicalmente per l'assenza in essa di democrazia e di libertà, cioè per essere un regime autocratico. E quindi diciamo da questo punto, infatti io vedo con sospetto, aspetto la parola, no, cioè, vedo criticamente alcune posizioni di nostri amici e compagni che indulgono in una qualche complicità nei confronti del Putin, come se ci fosse bisogno per criticare la Nato di essere arrendevole criticamente nei confronti della Russia e di Putin. No, quella è una città autocratica, e poi anche lì oligarchica, peraltro, ecco, che naturalmente in cui bisogna discutere il rapporto tra questa oligarchia e il popolo russo, questo è un altro discorso, ma insomma, io credo che noi non dobbiamo avere imbarazzi su questo punto. Contemporaneamente. Noi dobbiamo avere una capacità critica radicale nei confronti degli Stati Uniti d'America e di ciò che si chiama Occidente, perché comprende a tutto titolo l'Europa politica, perché dobbiamo criticare in questa, lo so che a dirlo adesso, fatica, la tendenza neoautoritaria che investe questa area, e di cui è stata espressione, naturalmente in termini diversi da quella autocratica di Putin, ma è stata espressione l'Europa reale, quella che da Maastricht in poi è andata diciamo, affermando una tendenza a governi tecnico-logartici, ma noi essenzialmente dobbiamo criticare queste società perché non espressione compiuta di democrazia essendo le aree di dominio di un mercato capitalistico che accentua le diseguaglianze e mette fuori dal campo della democrazia parte crescente popolazione. Questo non è, quindi, non è il vecchio Nigeskan è, è il rifiuto di due modelli di società, di due modelli di società, che ci fa essere partigiani di quella che se non fosse stata sputtanata si dovrebbe chiamare la terza via, che, che e che già nelle eresie del marxismo degli anni 60 e 70 e che poi fu, diciamo così, traviata da, da, da Blair e dai, dai, dai teorici della, della terza via rispetto alla socialdemocrazia, cioè più a destra della socialdemocrazia. Invece quella, quella terza via, diciamo, che, che albeggiò nella parte di forse di maggiore capacità di ricerca politico-teorica del movimento operaio italiano, cioè gli anni 60, eh, che, che, che non casualmente aveva nella, nella neutralità e nella pace un elemento fondante della politica, secondo me andrebbe recuperata e rilanciata. Grazie Fausto. Grazie eh, a te. Non so se abbiamo tempo per un'ultima domanda. Te lo chiedo perché impegni... hai vinto. Facciamo, Facciamola. Però domanda breve, risposta mia, brevissima. Mi scuso perché sono fuori tempo massimo. Ah, stai ragione. Ah, Sandro, allora brevemente. Velocemente. <ride> Vabbè, io ho la domanda delle 100 pistole. però eh... fala, no, falla. Tanto, siccome tanto più è difficile la domanda, tanto più sono giustificato a rispondere brevemente. Perché Bravo. neanche in lungo saprei rispondere. No, dai, eh, perfetto. Io volevo, volevo che tu facessi un passo avanti rispetto a, appunto a questo discorso di, di Alta 2, no? eh, che poi significa in realtà un'intesa politica eh, su una nuova architettura della sicurezza europea, eh, che includa eh, oltre l'Unione Europea anche la Russia. Eh, allora, il punto è che tu hai parlato di vuoto politico, no? E il riferimento credo che fosse soprattutto, a un certo punto, adesso non mi ricordo i passaggi, ma anche alle classi dirigenti politiche europee, che in questa crisi hanno certamente dimostrato di non essere in grado di eh, articolare un pensiero in termini di autonomia strategica dell'Unione Europea rispetto agli Stati Uniti e alla Nato, diciamo, no? Allora, allora io mi domando ecco, che tipo di passaggi politici bisogna fare per poi effettivamente pensare di poter aprire un ragionamento tipo agli 2. Eh, C'è un precedente che è quello di Helsinki del 75 dove nonostante la guerra fredda no, si riuscì a fare un accordo eh, e nonostante che anzi la guerra fredda in quegli anni si era anche piuttosto scaldata ecco. Eh, ecco, volevo che appunto tu facessi un passettino in più. Grazie. grazie, grazie. Allora, eh, io penso che bisognerebbe cominciare dalla guerra in corso, cioè dall'impegno dell per mettere fine a questo disastro che è la guerra in corso. Quindi io, io vedo questa, diciamo, questa che chiamiamo Ialta, come un, eh, una lievitazione di un soggetto che oggi non c'è è come se tu metti il lievito in un impasto no? che può crescere allora parte dai due contendenti e dalla trattativa tra i due contendenti che non può essere saltata e questi due contendenti con tutta probabilità hanno bisogno di un terzo mediatore i mediatori finora messi in campo diciamo, da Israele alla Turchia si rivelano secondo me inadeguati ci vuole una massa critica potente secondo me non può essere che la Cina ma nel momento stesso che la Cina facesse questa operazione di intervenire questa diciamo trattativa per mettere fine alla guerra può aprire la strada a una dimensione più grande. Ho già detto che la seconda dimensione io la vedo nel rapporto tra l'Europa politica e la Russia. In una, in una costruzione negoziale che a partire da una costruzione di un'idea, si potrebbe dire di una costituzione eh, per l'Europa, comprenda le diversità. Pensa che cosa innovativa sarebbe, e invece della costruzione di una comunità solo degli appartenenti, di una comunità fatta dagli appartenenti e dalle realtà che si vogliono amiche, in un'area più vasta, in una condizione in cui l'Europa, come diceva Balibar, sia si è davvero l'Europa delle traduzioni, l'Europa ponte tra nord e sud del mondo, tra est e ovest, in questo caso tra est e ovest. Per il resto, tanti storici ci hanno parlato che non esiste l'Europa senza la sua connessione con l'Asia. Eh? E qui, e, e, e la, la Russia è tanta parte di questo, di questo passaggio. Eh? E ancora in questa diciamo, lievitazione arriverai che questi contendenti diventati negoziatori di pace spingano per una revisione radicale delle Nazioni Unite, così da riattribuirgli quella capacità di governo dei conflitti mondiali che sia in grado di fare pensare contemporaneamente alla possibilità proprio per questa ragione di essere più efficace nella battaglia per il disarmo per il disarmo nucleare prima per il disarmo più in generale ma così io penso insomma e per fare questo però tu mi dici ma cosa si può fare e io penso come sempre penso elementarmente una, due, trecento mobilitazioni che consentano la ricostruzione di cosci una coscienza diffusa di una coscienza di massa per la pace sento troppo poco ma lo, lo dico per me proprio per, per, per tutti questa capacità e soprattutto di parlare alle nuove generazioni. Io continuo a pensare a un ragazzo che, che, che, che, lavora, che lavora a fare il rider, oppure a uno studente di una, di una scuola media superiore, chi, chi incontra? Quale volantino prende in mano? Quale social gli arriva con una parola che in qualche modo lo aiuti a sottrarsi? a questa dittatura strisciante del pensiero unico eh, forse diciamo anche in piccole cose io penso che questo bisognerebbe aiutarci a fare grazie alessandro scusa la, la sommarietà della risposta oh, grazie veramente grazie fausto grazie a, te, grazie a voi grazie a voi per averci eh, eh, queste possibilità di sentirci vivi <ride> parliamo poi <ride> grazie un saluto a tutti voi un abbraccio grazie a te. Grazie ciao, ancora, grazie, grazie, grazie davvero io... a tutte e a tutti. <ride> a grazie. Migeneta, soprattutto. Bravi. Grazie. Ciao, noi, ciao, ciao. Per conto nostro, oltre a ringraziare Fausto e chi ci ha seguito, diciamo anche che noi eh, come Transform Europa abbiamo lanciato un appello, appunto un manifesto per la pace e, e lo potete trovare sul nostro sito e, e potete anche sottoscrivere aprendo appunto l'articolo Stop the war and appeal for Europe for Peace. E intanto ancora a tutti grazie e speriamo che nel nostro piccolo quella crescita di coscienza critica possa arrivare anche attraverso il nostro canale, quello che ci auguriamo è di allargare il più possibile questa presenza anche nel nostro paese a livello europeo. Grazie Roberto, grazie a tutti e a tutti. A tutti, a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.